Ben ritrovati, riecoci assieme, uno spazio molto importante e utile per questo periodo dell'anno, il tema è il 730 online, questa innovazione che nel lungo periodo sicuramente garantirà facilitazioni ma come ogni novità va scoperta, sviluppata e approfondita e noi lo facciamo con l'Agenzia delle Entrate della Liguria, con il funzionario Doriano Saracino, benvenuto Saracino. Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti. Allora, ci torniamo a occupare degli errori da evitare, in sì. particolare, sempre con la questione del 730 online, la questione dei redditi da pensione. Partiamo da lì oggi. Sì, diciamo che eh, ci possono essere talvolta dei problemi con i redditi da pensione, eh, perché ad esempio ci sono delle situazioni in cui... Eh, un contribuente riceve due pensioni se è rimasto vedovo può ricevere la sua pensione e una pensione di reversibilità. Ora noi abbiamo avuto segnalazioni di persone che dicono ma a me da blocco mi dice che non posso andare avanti eccetera e allora dicono ma se io metto i 365 giorni di pensione eh, non, perché il sistema fa la somma dice tu 365 di qua, 365 di là e non funziona. In realtà qui bisogna fare un po' di attenzione bisogna stare attenti quando sono redditi da pensione e quando sono redditi da lavoro dipendente. Deve essere indicato specificatamente che sono redditi da pensione, allora in questo caso il sistema, se tutto funziona correttamente, poi possono esserci per carità, magari in qualche caso singolo di anomalia, consente di mettere 365 giorni eh, per più redditi da pensione invece il sistema mette dei blocchi quando ci sono dei redditi da lavoro dipendente in cui la somma non può superare i 365 giorni ecco, quindi bisogna stare attenti il blocco è un blocco legato a questo tipo di errore eh, talvolta ci possono essere dei problemi anche legati alle pensioni integrative e comunque di solito si dovrebbero risolvere in questo modo se ci sono dei problemi che non si riescono a risolvere, l'invito che facciamo a tutti è quello di o rivolgervi ai nostri uffici eh, che sono a disposizione, se uno è chiaro, se uno è già seguito dal CAF, va al CAF e gestisce tutto tramite il CAF, ma se uno se lo vuole fare da solo, se ha dei problemi può rivolgersi ai nostri uffici, può telefonare ai CAM, che sono i centri di assistenza multicanale, 848 800 444 è il numero, e rispondono continuativamente, certo c'è un pochino di attesa, però insomma fra lì eh, telefonare, stare a casa e aspettare, e muoversi, andare all'ufficio, prendersi magari una giornata come oggi, anche a brutto tempo, eh, insomma chiaramente il risparmio di tempo c'è, o addirittura può mandare anche un'email a questi centri di assistenza multicanale, può rivolgersi ai nostri uffici e i nostri uffici se non sono in grado di risolvere immediatamente la questione eh, la affrontano successivamente. Un altro tipo di errore se posso dire no. Una... Continuando sul tema delle pensioni sì. poi ci spostiamo un altro, sì. a un altro fronte, quali sono gli altri eh, passaggi da evitare, quali sono gli accorgimenti da seguire sempre su questa tematica? Tanto, se volete potete intervenire all'800. 640771 su questo tema, nello specifico a proposito di 730 online, ma in generale sul 730 online che è la novità di quest'anno, Saracino. Sì, dunque, innanzitutto eh, la novità di quest'anno è che quello che era il vecchio CUD, cioè la certificazione unica, è già precaricata nel 730 precompilato, quindi uno si trova già inseriti tutti i dati nel, nelle caselle corrette può appunto come dicevo fare attenzione a eh, che sia indicato come reddito da pensione, possa esserci dei problemi di questo tipo, ma di per sé vengono già indicate tutte le varie ritenute effettuate. Quello che può essere importante è il discorso sui familiari a carico, cioè un ente pensionistico può non aver avuto notizia dal contribuente di quelli che sono i familiari a carico, cioè il familiare a carico deve essere comunicato dal eh, dal pensionato così come dal lavoratore al proprio datore di lavoro e il pensionato al proprio ente pensionistico eh, talvolta ci sono stati dei casi di soggetti che sono stati eh, comunicati con dei codici fiscali sbagliati dei codici fiscali sbagliati perché eh, magari non si è tenuto conto del secondo nome o perché il codice fiscale è stato scritto in modo erroneo noi abbiamo trovato diverse volte, non so, una signora ricordo che aveva la figlia col doppio nome ma in dichiarazione dei redditi le indicava con un codice fiscale calcolato come se avesse un nome solo, so, Maria Laura diventava Maria e quindi il codice fiscale cambiava. Diciamo queste cose passavano col vecchio sistema, col nuovo sistema se il codice fiscale non è eh, corretto non viene inserito in dichiarazione, il che non vuol dire che la persona non abbia diritto da avere un familiare a carico, semplicemente l'Agenzia delle Entrate dice attenzione noi abbiamo trovato un codice fiscale nel tuo, nella tua certificazione unica o nella tua, nel il tuo datore di lavoro che non esiste, quindi c'è qualcosa che non va, è stato riportato in modo sbagliato, quindi il contribuente quando fa la dichiarazione dei redditi può tranquillissimamente mettere il codice fiscale che manca, e metterlo in modo corretto e poi approfittare della cosa per comunicare al proprio ente pensionistico o al proprio datore di lavoro il codice fiscale questa volta corretto. Allora. Questa è la raccomandazione, tra poco affronteremo un altro tema sempre legato ovviamente a 7.30 online, ma prima credo ci sia una telefonata a regia, vero? No, la recupereremo poi tra poco. Allora okay. affrontiamo subito l'altro tema di giornata, 7.30 online, diciamo una novità, eh, altro tipo di questioni fuori dal discorso pensionistico. Sì. Stiamo parlando di quali questioni? Ma dunque c'è un problema a volte eh, sugli accessi, abbiamo avuto un, un problema strano, indubbiamente, per eh, l'accesso al sistema. Qualcuno dice io riesco a entrare eh, nel sistema fisco online, ma poi non riesco a entrare, che fisco online è più in generale i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ma non riesco a entrare poi nel mio 730 per compilato e noi abbiamo, ci abbiamo un po' studiato sopra, non io ma dei colleghi, e abbiamo visto che questi casi avevano tutti una caratteristica ed è diciamo, un difetto del nostro sistema che c'è stato, avevano messo nella propria password il simbolo dell'euro ed è giusto perché bisogna mettere nelle proprie password dei caratteri speciali per rendere difficilmente falsificabili. Purtroppo il sistema non, riesciva, non riesce a riconoscere il simbolo nell'euro quando si entra nel 730 per compilato. Quindi in questi casi bisogna fare una piccola operazione, entrare nel fisco online, modificare la propria password, sostituire questo simbolino dell'euro con un'altra cosa, un altro simbolo e con la nuova password si riesce a entrare nel 730 per compilato. Quindi facciamo un appello, una segnalazione che può sembrare simpatica, strappare anche un sorriso, però ha creato evidentemente anche dei grattacapi ad alcuni utenti ovviamente alcuni contribuenti, che hanno inserito nella loro password un simbolo particolare. Lo ricordiamo che simbolo è, che simbolo è da evitare e come il si supera. Il simbolo è stato quello dell'euro, in effetti è giusto mettere dei simboli speciali, si dice il simbolo dell'euro, il simbolo del dollaro, il simbolo della lira e così via, per far sì che la propria password non sia falsificabile, perché poi adesso vorrei dire un'altra cosa sui servizi online. Purtroppo il sistema del 730 precompilato bloccava questi, queste password. Diceva la password è sbagliata, non era sbagliata, semplicemente non la riconosceva. Quindi bisogna entrare nuovamente in fisco online, usare la funzione cambia password e mettere una password senza il simbolo dell'euro. Quindi talvolta basta sostituirlo, mettere un numero che so, eccetera. Il discorso del fisco online è particolarmente interessante a mio avviso perché. Tante persone si sono rivolte ai nostri uffici in quest'anno a chiedere il PIN dell'agenzia delle Entrate. L'hanno chiesto telefonicamente, l'hanno chiesto via internet, l'hanno chiesto presentandosi materialmente ai nostri uffici. Eh, questo PIN, la nostra raccomandazione è non usatelo soltanto per il 730 precompilato perché è uno strumento potente per tante altre cose. Faccio un esempio, stanno arrivando, arriveranno nelle case degli italiani le cosiddette comunicazioni di irregolarità. La comunicazione di irregolarità cos'è? È una cosa con cui si dice, caro contribuente, nella tua dichiarazione dello scorso anno c'è qualcosa che non ci torna, ad esempio eh, non solo in, diciamo, magari anche uno dice sempre in negativo, no, ad esempio a noi risulta che hai un credito in più rispetto a quello che tu dici di avere, cioè hai fatto un versamento superiore a quello che hai scritto cioè tu hai detto che hai pagato 100 ma noi troviamo un versamento da 200. Oppure hai mandato un, un, come si dice, un pagamento ma noi non siamo riusciti forse ad abbinarlo perché magari c'è un codice fiscale o un codice tributo sbagliato. Allora quando uno riceve questa comunicazione di irregolarità la prima cosa che viene è un po' l'ansia. No? è normale, Uno dice oddio mi ha scritto l'agenzia delle entrate e subito si pensa che sia... Ecco, no. dovrò pagare qualcosa in più. Anzi, magari in qualche caso ti si dice, guarda che a noi risulta che tu hai pagato di più. Siamo sicuri? Se tu ce lo confermi, noi te lo mettiamo come credito nella dichiarazione dei redditi. Però ciò devi confermare, che non sia un errore del sistema. Quindi in questi casi, anziché venire al nostro ufficio, una cosa molto semplice che si può fare, con il proprio PIN code, si entra in fisco online, c'è una procedura che si chiama CIVIS, uno mette il numero della comunicazione di regolarità che ha ricevuto e poi c'è un, uno spazio dove mettere le proprie spiegazioni del tipo ho versato eh, questa somma con l'F24 e mette il numero dell'F24, il codice tributo eccetera e noi in questo modo andiamo a correggere eventuali errori. Ecco cosa serve il PIN, non serve solo da. a quello che è il tema delle 730 online, bene precisarlo, c'è una telefonata, Saracino poi andiamo a conclusione, 800 640 771, è caduta la linea, se la riusciamo a recuperare ah. oggi bisticciamo un po' con i telefoni. E allora credo che stia ritornando, ma intanto Saracino ancora qualche tema legato al 730 online. Ecco c'è un problema a volte sulle ricevute, eh, le ricevute del, dell'invio, Soprattutto chi ha fatto l'invio nei primissimi giorni, io devo dire onestamente... Saracino, facciamo una cosa la fermo perché telefonate. La, le telefonate le linee sì, oggi sono subito. calde ma anche deboli subito la telefonata, poi le ricevute dell'invio. Pronto? Tocca a me? Tocca a lei il suo nome e da dove chiama? Sono Giampiero chiamo da San Pierdarena. Giampiero da San Pierdarena ci racconti tutto? Buongiorno. No, po pochissimo io ho, ho usato sto usando la, la 730 online che il precompilato si avvale dei dati del 730 l'anno scorso la casa di abitazione è cointestata a me e mia moglie al 50% mia moglie è anche proprietaria di una cantina pertinenza prima casa al 100% sono tutti redditi che vanno anche in detrazione sul precompilato i dati di mia moglie non ci sono come faccio? a denunciare giustamente il 50% di proprietà della prima casa e il 100% della pertinenza della cantina. Eh beh, deve fare il 730 anche sua moglie. Utilizzando ovviamente il, il 730 online perché è inutile andare certo. a un o fare un'altra dichiarazione. Certo, ma eh, scusi, abbia pazienza. Scusi, vi posso seguire in televisione, sì. La, la risposta Fari faccio una cosa signor eh, Giampiero visto che ha preso la linea resti in linea, non, noi non buttiamo giù non butti giù neanche lei eh, Saracino è... le risponde e eh. se ha ancora dei dubbi può re, controreplicare Saracino. anche perché quello che non ho capito eh, signor Giampiero è questo anche sua moglie sta facendo il 730 precompilato signor Porto? Giampiero? prego anche sua moglie sta facendo il 730 no, precompilato no, no, mia moglie è a carico totale mio eh, mia moglie non ha reddito, tuo allora, reddito è il 50% dal casa no. di prima abitazione di abitazione perfetto, sua moglie non, non ha l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi, lei mette soltanto la sua parte. Io nel mio 730 online mi mette solo, il, solo il, il suo 50%. Okay, cioè perfetto. la dichiarazione dei redditi Ma è... mia moglie dove vanno finire? Cioè, voi fra mm. 5 anni la girizione di entrate vi viene forse magari a chiedere? Dove è andata a finire tua moglie? Il 50% della casa, eccetera, eccetera. No. sua moglie, è, eh, essendo abitazione, è, è totalmente a suo carico ed essendo abitazione principale c'è l'esenzione IRPEF, non paga imposta eh. Sulla, eh, sulla quota di proprietà della prima casa. No. Non, quindi Però, non c'è l'obbligo di fare dichiarazione. Questo momento. Eh, Fino agli anni scorsi, per gli anni scorsi tutti... Mia moglie è sempre figurata come coniuge dichiarante. Coniuge dichiarante? Ah, cioè, non posso. No, coniuge dichiarante, no. Cioè non... Lei faceva un congiunto perché in Mi qualche avete modo. Ma io sempre accettato il 730 prodotto sì, ma... dal CAF in questa maniera. Sì, ma Adesso... non ce nece... n'è la necessità. Non ce n'è la necessità, veniva accettato, Vabbè. ma non aveva ah, nessuna conseguenza. Sì. Può fare tranquillamente la sua dichiarazione dei redditi e basta. Eh, voglio dire, tra l'altro, che il 730 online funziona molto bene. bene ha visto? Sì. Bene, bene, grazie Giampiero. Riceverà uno sconto? No? <ride> no? Scherziamo, ovviamente. Sconto, eh? no, nessuno no, sconto. Però... Vede, sconto sì, certo. no, noi, no, no. noi qua siamo per raccontare quello che va e quello che non va ed è per questo che l'agenzia delle entrate è qua con noi, per confrontarci con, con voi. E e grazie Giampiero. Che... Grazie molto, Giampiero. Doriano Saracino, andiamo a concludere con la questione delle ricevute dell'invio. Sì, eh, una parola solo soltanto, se ho capito bene il problema, era una dichiarazione che veniva fatta da parte della moglie, passata ma senza nessuna conseguenza perché non c'era tassazione su quella dichiarazione. Invece sul discorso delle ricevute dell'invio si è verificato che soprattutto chi ha fatto l'invio i primi giorni, eh, a partire dal 2-3 maggio, quei giorni lì, e purtroppo devo dire avevo detto aspettate un attimo a inviarlo, capisco che c'è l'ansia di farlo, però aspetta. Vi toglierselo dal pensiero può non avere avuto la ricevuta e non c'è neanche lo scarto. Quindi eh, pazientate ancora un pochino di giorni, se eh, nel giro di un, ancora una settimana, i primi di giugno, ancora la ricevuta non c'è, rivolgetevi ai nostri uffici e eh, cerchiamo di capire qualche cosa. Pazientate, pazientate ancora, un ancora un pochino. Perché a livello di sistema si stanno cercando di mettere a posto dei problemi che sono verificati nei primissimi giorni pazientare, dare il protocollo dell'invio, dare il protocollo del codice fiscale ai nostri uffici e noi cerchiamo di recuperare questa vostra ricevuta e di metterla a vostra disposizione. Però abbiamo sentito proprio le nostre strutture centrali ieri, dicono che ci stanno lavorando, ci sono alcune migliaia di casi in tutta Italia, 2000, 1000, non sappiamo esattamente, ma quindi qualcuno magari nel mezzo c'è finito in cui la, la, la procedura non ha ancora funzionato correttamente, si confida che la prossima settimana, se non è la prossima sarà quella dopo, questi, questi problemi vadano tutti a posto. Bene Saracino, grazie per queste delucidazioni e allora ci riaggiorniamo la prossima settimana per rifare un po' il punto conclusivo di quello che è il 730 online. Sì, la e prossima anche quelle... o quella dopo? Noi ci hanno detto che fosse... saltava una. Non ci sappiamo. aggiorniamo nel, nelle no, prossime andiamo. settimane comunque Niente. siamo qua per raccontarvi ovviamente tutte le indicazioni legate al 730 online grazie per la vostra grazie, collaborazione. Facciamo una piccola pausa.